ciao a tutti oggi prepareremo la panna cotta al pistacchio il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più 4 ore di raffreddamento in frigo gli ingredienti sono per la panna cotta panna fresca granella di pistacchi crema di pistacchi che noi abbiamo preparato col bimbi zucchero e colla di pesce ammollata in acqua fredda per la salsa al cioccolato cioccolato bianco crema al pistacchio e panna fresca. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la crema di pistacchi, la panna fresca, e lo zucchero semolato chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 4 minuti a 80 gradi velocità 3 aggiungiamo i fogli di colla di pesce ben strizzati E facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 3. Trasferiamo il composto in degli stampini e posizioniamolo in frigo per almeno 4 ore. Trascorse le 4 ore la panna cotta è pronta. Adesso le metteremo momentaneamente da parte e andremo a preparare la salsa al cioccolato. Mettiamo all'interno del boccale il cioccolato. La panna. E la crema di pistacchi o nutella di pistacchi che noi abbiamo preparato col bimbi. E azioniamo il bimbi per 4 minuti a 60 gradi, velocità 3. La salsa al cioccolato è pronta, serviamola subito versandola sopra la panna cotta e guarniamo con granella di pistacchi. Panna cotta al pistacchio. Grazie e alla prossima ricetta.